Ben ritrovati, nuovo appuntamento in diretta con Buongiorno Dottore qui dagli studi di Rete 7 e nuovo appuntamento, nuova diretta con l'odontoiatra Giorgia Carpegna che naturalmente vado a salutare. Buongiorno Dottoressa. Buongiorno, ben trovati. Qui dagli studi di Rete7 dunque pronta a rispondere alle vostre domande che ci auguriamo arrivino copiose via telefono fisso, diciamo via telefono lo 011 06 00 774, il numero lo vedete in sovrimpressione per le vostre telefonate in diretta, se invece volete mandarci sms o whatsapp il numero è il 348 80 40, ehm, 348 80 40 254. Dottoressa Carpegna, eccoci qua allora, eh, estetica del sorriso è un po' eh, il piatto forte vogliamo dirlo, delle dirette con la dottoressa Carpegna e allora siccome abbiamo diciamo un anno nuovo eh, dove abbiamo eh, diciamo ricominciato con le nostre dirette riprendiamo un po' l'argomento eh, dall'inizio. Allora io mh, eh, parlando di che cos'è, in cosa consiste l'estetica del sorriso anche se ovviamente lo dice la parola avevo preparato una pagina link tratto della nuovastagione.it appunto iniziamo per certi versi una nuova stagione, con alcuni aspetti, cinque aspetti eh, per capire di cosa parliamo quando parliamo di eh, estetica del sorriso. Di cosa si tratta? Diciamo, lo dice la parola. Ovviamente. ovviamente di estetica. Quando parliamo di estetica si parla di un miglioramento, eh, non solo dal punto di vista della salute, che ovviamente è fondamentale ed è il passaggio su cui eh, si parte eh, per ogni piano di trattamento, una volta ristabilita la salute della bocca, quindi curate quelle che sono le carie e i problemi gengivali, si può passare quindi a una questione puramente estetica, come dicevamo col, col nome. Vale a dire riallineare i denti laddove questi possano essere disallineati o accavallati, vuole dire cambiare il colore dei denti tramite eventualmente sbiancamenti oppure rivestirli con delle otturazioni o con le faccette in ceramica, che, eh, quel trattamento che è tanto amato dai, dai divi hollywoodiani che vediamo spesso mm. sulle passerelle eh, con i sorrisi perfettamente bianchi e con i, so i denti tutti, tutti dritti eh, e quindi queste sono le varie possibilità che, che abbiamo. Io devo dire ho scoperto oggi che Giulia Roberts, parlando di Divi, ha eh, assicurato il sorriso per una cifra astronomica. Quindi succede anche assolut questo, insomma. assolutamente, anche perché comunque è un po' il suo marchio di, di fabbrica il sorriso di Giulia Roberts. C'era una pubblicità, girava una pubblicità di una, di una società americana odontoiatrica riguardo all'importanza del sorriso all'interno del, del nostro volto che utilizzava proprio il volto di Giulia Roberts con e senza sorriso, quindi completamente senza, come fosse completamente senza denti oppure con i denti perfetti, come ha giustamente, e eh, l'impatto. Era, era notevole perché oggettivamente il, il sorriso è la prima cosa che, che notiamo in una persona quando, quando vi parliamo e ehm, il, ci dà il segno di solarità di una persona, se una persona è confidente del, del proprio sorriso, del proprio, del proprio aspetto, risulta anche eh, più solare nei confronti delle persone con cui va ad atteggiarsi o ad approcciarsi e quindi automaticamente è più sicura di se stessa e eh, più vin vincente da un certo punto sì. di vista, come il modo in cui si pone. Allora accennato anche il secondo punto, oltre alla bellezza c'è di più, cioè è qualcosa di importante a prescindere da una rincorsa dell'estetica a tutti i costi, il mondo dell'estetica dentale comprende diversi trattamenti e allora abbiamo l'occasione per ricordarne ah. almeno alcuni. Allora come dicevamo tra i trattamenti di estetica si parte dal più basico, il più semplice che può essere uno sbiancamento dentale e quindi che prevede il, la modifica del, del colore del nostro dente se è per caso le abitudini viziate A proposito che pro di Divi, dottoressa Qui non abbiamo fatto solo uno sbiancamento eh dentale, ovviamente no, ci sono, ovviamente ci sono stati anche altri trattamenti tra cui sicuramente un apparecchio e più, più faccette diciamo e dicevamo che lo sbiancamento è quello un pochettino più, più semplice, più basico, più veloce, perché si parla di un trattamento. Singolo alla, alla poltrona e permette di andare a modificare il colore dei, dei nostri denti laddove si abbiano qualche abitudine viziata, come il caffè piuttosto che il, il fumo, l'uso del il consumo del tè, e, e quindi questo che tende a far ingiallire leggermente i nostri, i nostri denti. Lo sbiancamento può riportarlo a quello del colore originale. È un trattamento completamente sicuro che non dà eh, alcun tipo di sensibilità, cosa che solitamente è quello che i pazienti temono maggiormente e ci permette di eh, ristabilire come dicevo il colore originale ovviamente un trattamento che può eh, essere ripetuto nel tempo perché dovessero poi reinsorgere l'uso di tè, caffè o fumo di sigarette per quanto dovrebbero essere limitate eh, i denti possono poi tornare un pochettino a, a ingiallirsi ma la sicurezza di questo trattamento permette la possibilità di ripeterlo eh, nel tempo appunto Allora qui abbiamo un altro articolo eh, un articolo qui per esempio leggo apparecchio invisibile per correggere malocclusione e denti sì. disallineati. Denti disallineati credo sia un po' quello che vedevamo nella foto di Tom Cruise. Esatto, giovane. sono denti che si sovrappongono l'uno all'altro. Gli apparecchi invisibili sono sicuramente un stanno diventando un po' il gold standard, cioè la tecnica più utilizzata a cui si fa riferimento al giorno d'oggi perché possono essere utilizzati sia sui bambini che sugli adolescenti che eh, cosa più importante sugli adulti senza che vengano visti mentre sono indossati perché sono apparecchi che devono essere indossati minimo 22 ore e ehm, questo per il fatto che siano invisibili permette alla gente di poter come dicevamo prima approcciarsi con gli altri senza sentirsi in difetto per avere magari quei classici Attacchi in ferro che io ho portato personalmente da, da adolescente e eh, un pochettino ti eh, mettono in soggezione perché sono visibili prima di tutto, perché quando bisogna fare attenzione a determinati alimenti quando si mangia, eh, cosa che invece con gli apparecchi invisibili non è, non è necessaria. E quindi quella è la, la nuova, il nuovo trend. La nuova sì, ormai da diversi anni sì, in sì, realtà sì. le tecniche non è degli ultimi mesi, ecco. Tra l'altro a proposito di sbiancamento, il quando parliamo di diastema? Mm. Allora, con diastema in realtà è uno spazio tra i denti, mm. quindi eh, anche cosa. questo può essere corretto sempre mediante o uh, un apparecchio, se si vogliono mm. riavvicinare, oppure tramite le, delle letturazioni oppure delle faccette si può andare a colmare lo spazio che uh, c'è, ecco, vediamo dall'immagine ecco. che, che ci manda la regia. E in quel caso lì, con delle faccette si può andare a ricolmare il, lo spazio, anche per quanto riguarda i diastemi, c'è chi ne ha fatto ovviamente un proprio sì. marchio di fabbrica. Ci sono una modella molto famosa, ovviamente. Che eh, assolutamente troverà ecco, mai e presenza. poi mai andrà a correggere il proprio, il proprio sorriso, perché è, oltre a essere ovviamente bellissima, è riconoscibile, e è riconducibile, fabbri, lei, certo, lei, certo. Ecco, la regia sta cercando, anche se ce ne sono diversi in realtà, perché vedo da qui che non okay. sta eh, cercando quella che no, pensavamo cantare, noi. No. Allora, noi ci riferivamo a Bianca Jagger, anche Madonna ha un po' di diastema, sì. un piccolo diastema, diciamo così. Eccola qua. Però appunto è abbastanza di moda, per cui è una sì. cosa che viene magari ultimamente meno corretta. Esatto. Che, eh, che altre cose. Allora, ecco, Ma anche perché l'estetica è poi sempre soggettiva, sì. nel senso che l'importante è che poi uno si piaccia. Ci saranno sicuramente poi alcune caratteristiche che sono predominanti in alcuni pazienti e che le contraddistinguono e che possono, non devono essere modificate a priori. L'estetica diventa importante nel momento in cui una persona non, eh, non è concorda, non, non si trova certo. bene con quella sua caratteristica e vuole, e vuole modificarla e allora tutte le tecniche di cui stavamo parlando e che vedremo ci vengono in aiuto per portare il paziente a raggiungere quello che è la sua idea di estetica e la sua idea di sorriso, perché ovviamente è tutto personalizzabile. Sì, sì, eh, io radicalizzerei questo discorso, dottoressa, poi arriveremo anche alla ricostruzione in composito, che in realtà è un modo per dire qualcosa di più semplice, sì. ma sì. ci arriveremo. Perché effettivamente, credo sia importante questo, andiamo un po' sullo psicologico, cioè più che farsi magari condizionare da mode e input esterni, certo. sentirsi davvero con se stessi allo specchio, insomma giusti o non giusti, voler correggere o non voler correggere più che... In posizioni esterne, no, credo che questo assoluta, sia veramente importante. assolutamente, infatti per quello spesso noi vediamo, siamo portati nel mondo soprattutto moderno da quello che sono le, le riviste, i social, piuttosto che la, il mondo della televisione e del cinema ad avere un'idea di eh, bellezza che è generalizzato e che è molto standardizzato. Ovviamente quello che è il nostro lavoro come, come medici o... Uh, di, o dentisti nel, nel mio caso è quello di capire insieme al paziente qual è la problematica che lui riscontra e come aiutarlo a raggiungere quello che può essere il risultato, anche perché ovviamente ci sono dei risultati che sono più raggiungibili rispetto ad altri ma non perché una persona non possa averlo, ma perché non è necessario arrivare magari a rifare completamente tutta quanto una bocca per raggiungere il risultato che il paziente ha in, in mente quello che è la cosa importante del nostro lavoro è la comprensione, il parlare col paziente per capire quelle che sono le sue aspettative e soprattutto il non imporgli magari delle, delle, delle cure che sul quale lui non, non si sente sicuro oppure che non vedeva la necessità di, di fare ma che a nostro occhio possono essere necessarie qualche puntata fa chiamavano per i denti d'oro che oltre a essere carissimi io credo che fino a poco tempo fa avrebbe fatto un po' ridere e anche adesso un po' che ti diciamolo farebbe sì. un po' ridere ecco, Però, sì, è eh, una moda che sta, che sta nascendo perché i rapper stanno portando questa uh, quest estetica nei vari nei vari video che, che eseguono su youtube piuttosto che i video musicali e come abbiamo spiegato infatti anche al telefono a chi ci ha chiesto la scorsa volta eh, ah, non sono dei veri rifacimenti sono delle mascherine che vengono appoggiate sì. sul dente perché andare a rovinare un dente sano per apporre delle strutture del genere diventa al di fuori al di oneroso dal punto di vista economico perché eh, si parla sempre di oro eh, Diventa poi anche un danno effettivo nel lungo termine perché poi una volta che qualcuno si stufa eh, non si può certo. tornare indietro se il dente è stato intaccato. E allora riprendiamo il filo del discorso visto che siamo in ambito odontoiatrico. La ricostruzione in composito per denti rotti o rovinati, lei mi insegna che è poi l'otturazione è sì. un'otturazione esattamente si va con ricostruzione o otturazione si va a intendere tutte quelle tecniche quella pratica di eh, riempimento o cura eh, laddove ci sia una carie di un dente che è stato rovinato o che e che si è rotto può venire su, sia sui denti posteriori che sui denti eh, anteriori va a cambiare ovviamente il, cioè, il materiale che viene utilizzato è sempre lo stesso cambia poi la tecnica che viene utilizzata dal, dal clinico in base alla zona che dobbiamo andare a, a ricostruire e quindi quello è quello che, che si va a fare però si sì, sono sinonimi assolutamente 011 06 00 774 se volete telefonare e parlare in diretta con la nostra dentista 348 80 40 254 per i vostri sms o whatsapp ricordiamo sempre non è obbligatorio affatto fare domande su questo specifico tema è importante probabilmente rimanere in ambito quantomeno odontoiatrico. Qui abbiamo, ecco qua, altri esempi. Una ricostruzione, esatto, in questo caso abbiamo probabilmente un dente fratturato per magari un trauma, una persona che può essere caduta, che si è, che si è inciampata e siamo, and siamo andata a fare una ricostruzione del, dell'incisivo con il eh, composito che è una resina, come vediamo dello stesso colore del, del dente, che viene stratificata e lucidata, gli viene data la forma tramite più applicazioni, eh, in una stessa seduta ovviamente, eh, la forma del dente uguale al dente, al dente di fianco o comunque uguale alla forma che il dente aveva precedentemente. Sì. Ci, sono, ci sono altri trattamenti, possiamo dire, che, diciamo, di estetica dentale che non abbiamo ancora citato? Allora, possiamo parlare, quando si parla poi di estetica dentale, per esempio nel caso in cui uno ha il dente... Nel, per un trauma dovesse perderlo completamente può essere sostituito con, del, un, con un impianto mm. oppure eh, abbiamo visto le faccette che ci permettono di andare a ridare la forma corretta al, al dente oppure vedremo ancora per esempio le, le corone, le, cap le sì. vecchie capsule in ceramica Impianti, faccette e corone, ne parleremo, intanto dovremmo avere una telefonata Pronto, chi c'è in linea? Pronto Buongiorno, come si chiama e da dove chiama? Io sono Maria e chiamo da Fossano. Prego, buongiorno. Senta, buongiorno. Eh, io sto guardando la trasmissione, che parlano tanto di, di bello e di buono e tutto bello, ma non parlano mai dei prezzi. Io sarei un po' interessata ai prezzi. Mm il prezzo varia in base a quel, al trattamento che deve essere eseguito al materiale che viene scelto alla situazione clinica del, del paziente certo, per certo. quindi non si può parlare oh. di un prezzo non oh, c'è un prezzo singolo sì sì ma più o meno posso anche dire qualcosa del prezzo sì, allora signore, eh, ci proviamo perché non, come diceva la dottoressa non è facile perché c'è veramente un range amplissimo. Sì. Se vogliamo provare a dare qualche vaga indicazione o fare un esempio magari di, delle Dip, cose che, di cui dipende, abbiamo parlato. Allora sicuramente ci sono dei range, dipende poi quello che sono i tipi di, di trattamento. Lo sbianca, per esempio lo sbiancamento può andare dai 60 ai 300 euro in base alla tipologia di sbiancamento che viene scelta o delle ricostruzioni di una, di una bocca intera su impianti possono invece arrivare alle migliaia di euro perché si va a ricostruire completamente a posizionare più impianti e rifare tutti, tutti i denti quindi può cambiare in quel senso lì però per quello è necessario poi sempre fare una visita e valutare la situazione singola del, del paziente per avere un piano di cura personalizzato perché fortunatamente non tutti abbiamo bisogno delle, delle stesse cose allora, grazie, grazie. Salutiamo la nostra telespettatrice, sì, e possiamo affrontare il discorso prezzi, ma il problema, come avrete capito, è si va veramente da poche decine di euro a migliaia e migliaia, quindi veramente sì, non sì. è facile. Abbiamo un messaggio da leggere prima, però andiamo con una telefonata. Pronto? Pronto? Chi c'è in linea? È una persona che deve intanto abbassare l'audio del televisore e forse... Niente, non, no, non pervenuta. Allora andiamo a questo punto a leggere un messaggio. Volevo sapere se è normale notare un colore diverso, più giallastro, dei canini rispetto agli altri denti. Allora sì, in realtà è normale perché il, i canini che sono i denti un pochettino più voluminosi che abbiamo tra quelli davanti tendono ad avere uno strato di smalto, che è la parte bianca del, del nostro dente, più sottile e quindi lasciano trasparire eh, maggiormente la dentina che è invece di colore un pochino più, eh, più giallo, quindi è una normalità. Si può intervenire comunque con uno sbiancamento in questi casi, eh, si, va fa, si, va, si andrà a eseguire uno sbiancamento personalizzato come percentuale del, del, del, del materiale che viene, che viene usato durante lo sbiancamento eh, andando a concentrarci maggiormente sul il, il canino rispetto agli altri denti così da avere un effetto più sbiancante su di quelli. Dovremmo avere una telefonata. Pronto? Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno. S sì, buongiorno. Come si chiama? Da dove chiama? Mi chiamo Luigi e telefono da verbania Prego. Buongiorno. Io volevo fare una domanda. Volevo chiedere una, un ponte mobile o anche un. Sì, sì, Luigi, forse ascolti, forse deve abbassare a zero l'audio del suo televisore perché vedo che ha dei ritardi se toglie completamente l'audio dal suo televisore. Va bene. Pronto, buongiorno. Prego Luigi. Eh, volevo sapere se un ponte. Volevo sapere se un ponte mi sente? Noi la sentiamo benissimo, prego. Volevo sapere se un ponte mobile o una dentiera possono provocare eh, aria nell'intestino. Allora, Sicuramente la, i, ponti, i ponti mobili e le dentiere, non, come, giustamente come dice il nome, non essendo fisse possono provocare delle difficoltà durante la, la masticazione o comunque renderla più, ehm, più lenta. Cosa che eh, può determinare l'ingoio ingo, poi di aria durante la, la masticazione. Quindi sì, questa è una cosa che può, eh, può avvenire. È dovuto a una masticazione non propriamente corretta. D'accordo? Va bene, grazie. Grazie, grazie a lei, buongiorno e complimenti buongiorno. anche alla dottoressa che insomma, evidentemente c'è questo problema, mi realtà... sembrava una domanda un po' strana, ma può capitare. No, in realtà Abbiamo un'altra telefonata. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno, sono Federica, chiamo da Torino. Buongiorno. buongiorno. Volevo fare una domanda alla dottoressa. Siccome io purtroppo per problemi di salute non mi hanno vaccinato contro il coronavirus, ma adesso mi è successo un pasticcio nei denti o male, sto prendendo l'antibiotico. Mm -hmm. Volevo sapere se voi come studio avete anche per caso dei collaboratori che vanno a domicilio. Per eh, questo non possiamo, non possiamo parlare in diretta di queste cose. Eventualmente, se chiama dopo la trasmissione eh, allo 011 260 4444 che è il nostro centralino, ripeto 011 260 4444, mm. dopo la diretta potrà avere informazioni più dettagliate diciamo, sull'attività. Eh, della dottoressa L'unica cosa, eh, cosa che posso dirle: generale, è sì, che in realtà, sì. anche non avendo il vaccino, può recarsi in uno studio dentistico, perché quello per sì. quello, essendo motivi di salute, non è richiesto il, il Green Pass. E eh, seconda cosa, che tendenzialmente le visite possono anche essere eseguite, ma poi per le cure sono necessarie delle. Degli strumenti che non possono essere portati generalmente a domicilio. Quindi, da quello però, se la questione, del, la questione del green pass può recarsi comunque in qualsiasi studio medico anche senza. Sì, più che altro, più che il green pass, la mia era un po' il timore di, di prendere il COVID. Su quello, all'interno di tutti gli studi, le, studi le, ci sono dei regolamenti molto serrati dati dall'ordine dei, dei medici che prevedono comunque dei protocolli sia di numero di persone all'interno degli studi che di uso di dispositivi da parte dei medici eh, ben precisi e rigorosi. Quindi su quello i contagi sono, molto, sono quasi da escludere. Capito, perché io ho il palettone che si è sgretolato a causa di una caria mm. e quello vicino che avevo incapsulato già ehm, mi si è staccata la capsula e per, probabilmente è entrato un po' di, di mangiare prima che si staccasse la capsula morale che adesso è tutto cariato e ho certo. molto male per il momento ho sentito il medico di base e mi ha detto di prendere l'antibiotico ma se io ehm, il dente che avevo vicino al palettone me lo facessi togliere poi si possono incapsulare i due vicino, insomma davanti si può fare una specie di ponte, qualcosa. Bisognerebbe in linea di massima un ponte, se i denti di fianco sono sani si può seguire, però quello sono necessarie, delle radiografie e una visita? Sì. Di persona certo, ho capito ho capito va bene okay. grazie le auguro grazie una buona giornata grazie in buon calupo allora 011 06 00 774 il numero per le vostre telefonate in diretta 348 80 4254 per i vostri sms o whatsapp pronto Chi c'è in linea pronto buongiorno. buongiorno come si chiama e da dove chiama buongiorno, buongiorno. mi chiamo antonio e chiamo da torino prego buongiorno Antonio deve abbassare a zero l'audio del suo televisore lo terra eh, completamente. Che, quello che sto facendo, Bene. sto cercando apposta. Che lo sentiamo fin qui. Ecco, Premio, buongiorno, Antonio. avrei bisogno di un'informazione. Io sono sei mesi che mi sono messo l'arcata superiore fissa, okay. con quattro impianti, mm -hmm. però... Quando io mi lavo i denti, ultimo dal lato sinistro della bocca, mi fa una sensibilità come se avessi un dente vecchio, diciamo malato. Mi sono rivolto dove mi hanno fatto il lavoro e il chirurgo che mi ha operato dice che non è niente, va tutto bene adesso mi stanno rifacendo di nuovo l'arcata nuova uh -huh. di sopra però tra la giangiva ecco come quello che vedo in televisione sì. fissando la, la, la nuova dentatura alla giangiva resta uno scalino che è enorme e mi dà fastidio uh -huh. io sto contestando questo sforgere dalla giangiva di dentro. E loro dicono che va bene e non riesco a farmi mm. capire come vorrei sta dentiera perché vedendole quando andiamo nei studi belle tutte affilate è una meraviglia e io sto tribulando. Avrei, dottoressa, gentilmente un suo consiglio. Grazie. Allora, il, il fatto è che ovviamente le soluzioni che vengono mostrate in, in, generalmente durante la visita per, come dispositivi di esempio uh, sono dei modelli. Standard. Poi in bocca ogni paziente come dicevamo non essendo dei trattamenti tutti uguali bisogna adattarsi a quello che è la presenza del, di osso del, del paziente e la posizione del, degli impianti. Quindi eh, sicuramente può essere che la posizione di dove lei vede i denti più sporgenti sia dovuta alla conformazione del, del suo osso, eh, quello allora. che può aiutarla sulla sensibilità magari è l'uso durante la pulizia di un idropulsore che è una... È un apparecchio che va a spruzzare acqua per rimuovere i residui di, di cibo più ingombranti e di conseguenza può aiutarla a disinfiammare la gengiva in quella zona che essendo al fondo della bocca, a sinistra come diceva, può essere un pochettino più difficoltoso pulire normalmente. Grazie, grazie dunque a questo punto in bocca al lupo. Ci è arrivato un messaggio e noi lo andiamo a leggere. Complimenti alla dottoressa della trasmissione, grazie, vabbè, qui non c'è una domanda di tipo medica, ma grazie. grazie e naturalmente ci associamo ai complimenti per la dottoressa Carpegna, 011 06 00 774 per le vostre telefonate, 348 80 40 254 il numero per i vostri sms e whatsapp, allora eh, avevamo in sospeso altri trattamenti di estetica dentale, dalle faccette agli impianti e non solo, allora, ci stavamo andando in ordine, di, difficolt cioè, sì. di, esatto, in ordine di, di difficoltà e di invasività di trattamento. E poi un altro, Nicola Skeige. Anche lui qua eh, abbiamo eh, un lavoro di faccette eh, sicuramente. Ecco, ecco. E arrivando alle faccette, le faccette sono come fossero delle sottili strati in, in ceramica che vengono incollati sopra al, al nostro dente. In questo caso, la, il consumo del, del dente su cui viene appoggiata la faccetta è minimo quindi il dente non viene praticamente rovinato, uh, spesso sono trattamenti in realtà anche reversibili, perché come vedevamo prima magari nel caso dei diastemi, in cui il dente è più piccolo rispetto a quello che della forma che noi vogliamo ottenere, e, mh, vediamo la, la zona viene semplicemente incollata sopra senza andare a ridurre il dente eh, sottostante. E, mh, poi abbiamo invece un caso in cui secondo me è stato utilizzato l'apparecchio nell'immagine nell che ci ha mandato esatto, la direzione. decisamente è stato corretto. Sì, sì, sì, sì, sì. E, e quindi andre, le faccette ci permettono quindi di ristabilire sia la sia modificare sia la forma che il colore del, del dente e correggere dei lievi disallineamenti. Non se i denti sono completamente sovrapposti l'uno all'altro, ma magari un dente un pochettino più avanti rispetto a quelli di fianco può essere corretto eh, con, tramite l'uso delle, delle faccette che possono essere eseguite semplici, generalmente in numero pari perché eh, ci aiuta dal punto di vista sia geometrico che eh, di. Che di estetica e possono essere eseguiti in realtà poi su tutte le superfici dei denti anche su quelle posteriori. Successivamente, come diceva prima la, la signora che ha, che ha chiamato, è possibile eseguire dei ponti, delle capsule, questi trattamenti invece vanno a rivestire completamente a 360 gradi il, il dente e ehm, Vengono utilizzati laddove magari il dente abbia subito una, un, una, una devitalizzazione oppure sia un dente particolarmente cariato e quindi non abbia più eh, sostanza a sufficienza per appoggiare sopra una faccetta e abbia bisogno di qualcosa che dia un po' più di resistenza. Anche in questo caso vengono eseguite generalmente o in ceramica o in zirconia che è un metallo bianco quindi sempre dello stesso colore del dente poi ricoperto in ceramica per dare l'estetica e la traslucenza del alla luce del, del dente, e infine arriviamo poi agli impianti, laddove invece i denti vengano a mancare, o perché sono stati persi per malattia cariosa, o perché sono, magari non li abbiamo mai avuti, nel senso che ci sono persone che hanno, a cui mancano dei denti permanenti, anzi si tratta di agenesia, la, la diagnosi del, della situazione eh, in quei casi il dente può essere sostituito si inserisce una, una vite in titanio dentro l'osso al quale si eh, ancora un, un nuovo dente che può essere singolo anche in questo caso in ponti e quindi ristabiliamo eh, l'estetica e gli spazi 011 06 00774 per le vostre telefonate in diretta 348 80 40 254 se volete mandarci sms o whatsapp eh, si parla tanto di parole inglesi di moda c'è una parola che è il dental lifting che in realtà è più semplice di così diciamo sì, è, è un modo per andare a dire di, ovviamente il, il risollevamento del, del sorriso nel momento in cui noi andiamo come dicevamo prima a uh, ristabilire l'estetica, sbiancare il dente, riallinearli, uh, questo ci porta a sorridere maggiormente e un colore più bianco dei denti porta anche a una, uh, a distogliere l'attenzione dal, dal resto del volto dove magari possono essere presenti alcune, alcune rughe o um, o simili e quindi di conseguenza sembrare più, più giovani, perciò si va a, effettivamente, a ridare un tono anche al terzo inferiore del, del viso, anche perché nel momento in cui i denti non sono perfettamente allineati o non hanno la lunghezza corretta, il terzo inferiore del viso risulta più, eh, più schiacciato. Nel momento in cui andando a ristabilire le altezze giuste, eh, le, le, le, le rughe saranno quindi più distese, il volto sarà più allungato e anche le labbra, per esempio tendono poi a essere nuovamente turgide e sporgenti sia nell'uomo che nella donna um, quindi questo ci aiuta a dare poi un, un lifting senza però andare a seguire nessun trattamento effettivo dal punto di vista di chirurgia plastica che può essere poi sempre abbinato in un, uh, in un secondo momento sì effettivamente c'è un po' questo abbinamento adesso senza sconfinare nella chirurgia estetica però a volte estetica dentale ed certo. estetica del sorriso intenso proprio come labbra vanno molto di pari passo. Assolutamente ma spesso ci sono delle, delle collaborazioni tra uh, medico estetico mm. e odontoiatra perché ci sono dei trattamenti ovviamente il rifacimento dei denti si può arrivare fino a un certo punto in quello che è la modifica uh, estetica ovviamente non si potrà distendere completamente le rughe nasolabiali o Uh, rifare un filler alle labbra in maniera importante c'è un po' di nuovo appunto di turgore, di distensione, se uno poi vuole qualche, un trattamento più forte è necessario poi rivolgersi a un medico estetico che può tramite i vari filler o eh, in questo caso per esempio è stato probabilmente eseguito oltre alle, mh, alle faccette un uh, trattamento di cura del gummy smile in cui vediamo nella, nel prima e abbiamo la, le gengive più visibili durante il sorriso, mentre nel dopo le gengive risultano meno visibili. Non è stato risolto questa problematica solo con il trattamento di faccette, ma probabilmente è stato utilizzato anche del, del botulino per in bloccare il muscolo del, del labbro, così che durante il sorriso non esponga così tanto il, il trattamento. Questo è una, un trattamento abbastanza innovativo che viene eseguito ultimamente perché una volta era solo chirurgico, quindi bisognava sottoporsi in trattamenti dolorosi e, eh, e lunghi. Mentre eh, adesso, tramite appunto delle iniezioni che devono essere ripetute ogni 6-9 mesi può essere trattato in un unico appuntamento e soprattutto in maniera quasi indolore. Allora c'è un punto che eh, ci manca ancora tra le 5 cose da sapere sull'estetica dentale che i risultati dei trattamenti dipendono anche dalla collaborazione del paziente, io credo sia ecco. nel, diciamo, nell'intervento in sé sia naturalmente nella vita quotidiana, nell'igiene. Esatto, sì, ovviamente sono come i vari trattamenti che abbiamo visto uh, ci sono quelli più brevi come può essere lo sbiancamento o a trattamenti più lunghi quando si va a rifare completamente magari con le faccette tutti quanti i denti o con, del, con dei ponti quindi sicuramente la collaborazione in quello che riguarda il tempo e la, la cura a casa del, del paziente è importante è importante poi che alcune abitudini vengano, vengano prese in considerazione o comunque limitate come la riduzione del fumo per le macchie o una attenta a igiene personale a casa nel caso in cui vengano ci fossero presenti delle carie che sono state che sono state curate quindi sicuramente la collaborazione e' importante uh, la salute del paziente perché ci sono, per quanto non esistano delle controindicazioni vere e proprie in queste cure dal punto di vista uh, di salute generale, ovviamente ci sono momenti della nostra vita in cui è più, uh, è più indicato andare a eseguirle uh, rispetto a, ad altri, cioè ci sono priorità poi, poi diverse. O nel caso degli impianti per esempio ci sono alcune situazioni in cui è necessario fare alcune, avere alcune accortezze prima del, dell'intervento e per il post intervento consigli per il post intervento sia a breve sia a lungo termine allora a breve termine poi dipende sempre appunto un pochettino quello che sono i trattamenti che abbiamo fatto per quanto riguarda lo sbiancamento eh, è preferibile nelle ore successive evitare di andare a, a consumare sostanze colorate o, eh, o, fuma, o fumo di sigaretta perché possono comunque determinare un nuovo un, un ulteriore ingiallimento del, del dente per quanto riguarda invece i trattamenti di estetica e avere una buona igiene uh, domiciliare, eseguire i controlli ogni sei mesi in, uh, in studio e um, per uh, evitare ovviamente uh, soprattutto nei tempi magari in cui ci sono le fasi provvisorie um, di addentare cose troppo, troppo, cro troppo croccanti il, con i denti, i denti frontali. Eh, per quanto riguarda gli impianti, i consigli post intervento riguardano più quello che, eh, che sono le, le cure post intervento chirurgico, quindi evitare magari lo sport nella giornata mh, dell'intervento, eh, utilizzare i farmaci per ridurre il gonfiore e eh, un'alimentazione nel giorno solo dell'intervento eh, fresca e ehm, più morbida. Eh, quelle sono le cosine che si possono andare a fare. Nel lungo termine tendenzialmente sono prevenzione, visite di controllo e una buona igiene generale. È stato un anno di apparecchio per risolvere l'imbarazzo e mi chiedo perché non l'abbia messo prima, ecco qua. E intanto stavo spulciando alcune notizie, è possibile eh, avere, eh, parlando di apparecchio dei denti, poi in realtà è un, anche proprio una parola che è cambiata molto nel corso degli anni, lei ci spiegava come non è più per certi versi l'apparecchio di una volta, dire ne parliamo dopo perché abbiamo una telefonata e allora sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto chi c'è in linea? Allora qui c'è un audio del televisore alzato ma non c'è proprio lo spettatore, secondo me, niente. Allora 011 06 00 774 per le vostre telefonate in diretta, 348 80 40 254 per sms o whatsapp. Il problema dei denti storti, detto sì. proprio certo. direttamente, ecco, è una cosa che si cura e si corregge anche molto nel, in giovanissima età. Può essere a volte anche una conseguenza dell'apparecchio sui denti? Allora, no, nel senso che la malocclusione come conseguenza del, dell'apparecchio, uh, no, ci sono delle situazioni in cui, uh, soprattutto con gli apparecchi di una volta metallici, venivano eseguiti degli spostamenti molto forti, venivano applicate delle forze molto diciamo importanti. Più tecnicamente quello di cui le parlo è recidiva ortodontica. Allora, la recidiva, okay. diversa, la sì, allora sì. La recidiva ortodontica in realtà av avviene nel momento in cui non vengono utilizzate le contenzioni, vale a dire. Mm. Nel momento, i denti sono un, che abbiamo in bocca ovviamente hanno una mobilità eh, quotidiana perché sono sottoposti a continui stimoli da parte della lingua delle guance quindi sono sempre in movimento anche quando noi mastichiamo o deglutiamo pertanto eh, con gli apparecchi noi gli imponiamo una posizione eh, per riallinearli questo fa sì che se noi una volta terminato il trattamento e raggiunto il nostro obiettivo non manteniamo quella posizione che gli abbiamo imposto tramite delle contenzioni che possono essere essere fisse, il classico filo che si mette all'interno dei denti o le mascherine trasparenti da tenere la, la notte, i denti possono avere una recidiva, cioè lo, la lingua e le guance nel, nell'attività nell quotidiana possono spostarli e quindi riportarli a quella che era la posizione non Iniziale, ma comunque te una tendenza a quella, a quella posizione. Quindi con questo qua con questo è quello che si intende con recidiva. L'importante è portando una contenzione che deve essere messa quotidianamente nei primi anni e poi. Nel tempo, solo magari un paio di volte a, a settimana, ci aiuta a mantenere la posizione, e i risultati ottenuti e non sprecare lo sforzo che c'è stato dietro una cura ortodontica. Sì, qui siamo eh, su Manitas Care, ci sono proprio degli esempi di quello che può certo. causare eh, masticare oggetti quali penne o matite e va bene. L'onicofagia che poi è il mangiarsi, le, mangiarsi unghie, le, le unghie, assolutamente sì, quella è una conseguenza che può rovinare il dente, può imprimere di nuovo delle forze perché nello nel strappare le pellicine o strappare l'unghia noi andiamo ad applicare una forza coi denti, li trazioniamo e questo può portare a uno spostamento. Può rovinare anche proprio la sostanza del dente? Sì, oltre assolutamente, a causare... può consumare il dente, creare delle abrasioni, quello un po' il masticare, qualsiasi cosa, Per esempio, forse avevo già portato l'esempio che eh, le sarte che tendono a portare l'ago, um, tenerlo sempre in bocca mentre lavorano, si sviluppano proprio delle fessure nei denti nella posizione in cui tengono maggiormente l'ago perché portano a un'usura quotidiana. Un altro esempio è il bruxismo, cioè il digrignare i denti che ritornano. Che ritornano sì, assolutamente, quello è un consumo delle superfici dei, dei denti che ne va a ridurre l'altezza. La, sia dei denti davanti che dei denti dietro e nel lungo termine può dare anche poi sensibilità e quindi questo causare poi una problematica effettiva non solo estetica ma poi proprio di stato di salute del, nel paziente perché eh, il paziente inizia poi ad avere difficoltà nel mangiare le cose acide, nel bere cose un pochettino più, più fredde e quindi a, inizia a avere poi uno stato in, di, di scomfort quotidiano. Allora mi scusi perché la dottoressa tende sempre, questo è apprezzabile, a semplificare il linguaggio, però c'è un termine che mi incuriosisce, lo splintaggio. Allora con splintaggio si va a intendere l'unione di più denti tra di loro che può essere fatto tramite un filo come dicevamo prima interno alla, nella zona o della lingua del palato che tiene insieme quindi tutti i denti e mantiene la posizione oppure poi, quello era il retainer quello che dicevamo prima la contenzione interna nell'apparecchio oppure può essere eseguito magari su denti un pochettino mobili perché ci sono problemi di parodontite la vecchia, la vecchia piorrea allora, in quel caso, viene utilizzato per mantenere il dente fermo Dottoressa siamo praticamente in conclusione mi viene un po' una battuta ma che volevo dire insomma parlando di estetica del sorriso forse il primo consiglio è sorridere certo. sorridendo tra virgolette si, ci si allena proprio a sorridere quindi quello. anche quello aiuta Ah, sicuramente quello sia sì, importante, anche per come dicevamo all'inizio della, della puntata, uh, per come ci poniamo sia su quello che è la giornata che con, uh, che con le altre persone. Nel momento in cui noi siamo più aperti e sorridenti, solari nel, uh, nei confronti degli altri, la risposta che vedremo nei, nelle persone con cui ci uh, rapportiamo sicuramente sarà più, più positiva e più propositiva. Anche, abbiamo anche la citazione colta, molto bella, le cicatrici sono il segno che è stata dura, il sorriso è il segno che ce l'hai fatta, madre Teresa di Calcutta. Grazie dunque a tutti i nostri telespettatori per essere intervenuti e per averci seguiti. Grazie all'ordontoiatra, dottoressa Giorgia Carpegna per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata. Buongiorno dottore e si chiude qui, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata con i programmi di Rete 7, grazie e a presto.